Un nuovo video, io ormai sono in mood autunnale, come potete vedere sullo sfondo c'ho la zucca e la candela, è una nuova candela comunque. Uh, allora, l'ho già detto nell'altro video, perché sto filmando più video nella stessa giornata, yay me, uh, che ho cambiato sfondo perché nell'altra stanza non c'è tanta luce, qua mi illumino di immenso, quindi ho deciso di stare qua. Bene, allora, uh, oggi faremo un un Italy vs Canada o se farà parte della serie uh, How to Canada, quelle cose là, però non lo so perché questo in realtà sarà un video molto bello, quindi uh, io considero che i video dove sto parlando di How to Canada siano molto molto noiosi ma che alle persone interessa, quindi non lo so, ma magari lo metto nelle entrambe le playlist così le trovate. Bene, oggi faremo un video molto bello, ovvero, ovvero parleremo delle cose belle dell'università, quindi se sarete dei futuri studenti in Canada... Uh, voglio consularvi, nel senso che io ho fatto video sulla tesi, ho fatto video sul metodo di studio, ho fatto video su come funziona l'università, eccetera, eccetera, che li trovate sempre qua sotto, uh, nelle, nelle cartelle tipo My Life in Canada o Italy vs Canada, sono un po' là. Um, e quindi sì, quei video sono un po' molto pratici, noiosi, come vi ho già detto, ma che sono cose comunque che uh, quando qualcuno vuole informarsi è bene sapere. Bene, invece oggi parleremo delle cose divertenti dell'università, le cose faighe che esistono all'università qua in Canada. Io da poco mi sono laureata, in realtà io ho finito a gennaio, però mi hanno dato il diploma ufficialmente a settembre, nel 22 di settembre. Ho fatto anche un piccolo vlog eh, che ve lo lascio linkato, quindi se volete andare a vederlo e se volete anche andare a vedere le foto, le foto imbarazzantissime di quella giornata, le trovate su Instagram, mi seguite, c'è il mio link qua sotto. Um, perché sì, perché quella toga era veramente orribile. Bene, allora oggi parleremo delle cose faiche dell'università. Prima di cominciare c'è da fare una premessa però. Uh, io sono in Quebec, ho studiato in Quebec, quindi magari non tutte le università in Canada funzionano così, però sono sicura che la maggior parte comunque più o meno ci sono delle cose in comune, però... Uh, è è importante dirlo che io sono in Quebec, sono a Montreal e so che tantissime persone che sono interessate al Canada vogliono andare nella parte inglese perché gli, spav gli spaventano il francese, come giusto che sia, nel senso se non volete imparare il francese si va nella parte inglese. Um, quindi io ho studiato esattamente a Sherbrooke, che è una città che nessuno conosce, però in realtà l'università di Sherbrooke è una delle migliori del Quebec e è anche nella top 10 delle migliori università in Canada, quindi insomma sono andata a un'università geni. Um, no, in realtà è stata un'università molto molto bella, uh, quindi io ho amato tantissimo la mia magistrale, io ho fatto la magistrale, non specificarlo, perché magari alcuni non lo sanno, io ho fatto la magistrale, ho fatto la trienale in Italia, ho fatto la magistrale qua, quindi per questo che io posso fare paragoni. sì. Bene, allora, quindi cominciamo, questa introduzione è lunga, come non so cosa. Bene, allora, primissima cosa sono i cosiddetti Sankawit, ovvero i 5 dalle 5 alle 8, si tradurrebbe così, diciamo, ma suona male in italiano, oppure qua in Canada diciamo che i 5 a 8, oppure i 4 a 5, 4 a 7, 4 a 6, insomma, sono i cosiddetti aperitivi, nel senso sono le ore dell'aperitivo. Quindi quando c'è un evento, solitamente si chiama 4 a 5, 5 a 7, 5 a 8, eccetera eccetera, ovvero il primo numero è quando inizia l'evento, il secondo numero è quando finisce l'evento, che spiegazione... E quindi l'università eh, organizzava ogni giovedì dalle 5 alle 8 una festa universitaria, ogni facoltà dell'università aveva la sua festa. Um, ovviamente se eri studente entravi, mostravi, dovevi mostrare la tua carta uh, da studente e uh, se invece portavi qualcuno con te dovevi avere tipo due persone con te... Um, in modo da far entrare una persona cioè due persone dell'università uh, per far entrare un'altra persona con te insomma era una cosa un po' vabbè cosa era... Qual è la cosa bella di queste cose? La cosa bella è che prima di tutto queste feste sono approvate dall'università, nel senso che si fanno all'interno del campus, all'interno delle facoltà, eh, quindi è una cosa che la, la direzione approva, eh, ci sono delle regole ovviamente da seguire, del tipo non far danni, evitare di morire malissimo, evitare di far danni all'università eh, e di non offendere le persone, non cominciare lì, Se però vi dirò non ho mai assistito a cose del genere perché i canadesi sono carini è nice anche se sono ubriachi, um, quindi questa è una cosa uh, molto molto molto bella, durante l'estate si facevano fuori, durante l'inverno giustamente, siccome fa un freddo canico, eh, um, venivano fatte all'interno di ogni facoltà, ogni facoltà aveva uno spazio che assolutamente era tipo la mensa uh, dove venivano fatte queste feste, io andavo sempre uh, alle feste degli ingegneri, <ride> buon costaia. Um, no, so, andavo sempre alle feste degli ingegneri perché erano le migliori feste, con la migliore musica, con il miglior alcol, eccetera, eccetera. Ehm, passiamo oltre. Un'altra cosa Faiga eh, è che eh, l'università ha una palestra. Tu, essendo studente all'università, puoi iscriverti a palestra in, que, in quella palestra eh, pagando un tot tipo al trimestre, vi dirò: eh, la mia università non era così conveniente, nel senso, la mia la palestra dell'università non era così conveniente. Uh, perché costava di più rispetto a una, a una palestra normalissima, qua in Canada le palestre non costano una beata minchia, um, però, però la cosa bella è che quando, quando sei studente all'università, almeno nella mia università, uh, io avevo diritto, cioè diritto, uh, potevo andare uh, in piscina, e non pagavo, eh, a meno che non fossero giorni in cui c'era la squadra di nuoto che si allenava, sì, perché l'università fa un botto di squadre. Um, e poi potevo anche usare i, i campi da tennis, i campi da tipo altri sport strani, eh, potevi usarli gratuitamente, potevi anche usare il campo per correre, cioè dopo potevi andare all'università e correre dentro. C'è anche fuori, il, fuori c'era il campo uh, da football, che nessuno usava perché era un campo da football, quindi cioè, se volevi correre non è che forse è il miglior posto per correre, uh, quindi uh, questa è una cosa molto fica, fica sì. Un'altra cosa figa è il fatto che uh, le università qua hanno le squadre, delle squadre tipo, boh, tipo la mia università aveva la squadra di football americano, uh, che onestamente a me non piaceva più di tanto, quindi io andavo nelle altre università a guardare le partite di hockey o di basketball, <ride> yay spirito universitario, uh, quindi questa è una cosa figa, nel senso che comunque uh, potevi andare a vedere le partite, a... Party hard, erano sempre delle occasioni per andare a brecarsi, principalmente. insomma che non esiste in Italia alla fine. Poi avevano anche gli cheerleader, una big deal. Qua, cioè, ci sono delle persone che hanno una borsa di studio solo perché sono degli cheerleader. Ho sbagliato tutto nella vita cosa È il fatto che, eh, come ho già detto in uno dei video per quanto riguarda l'università, se li avete seguiti, <ride> um, l'università qua è divisa in trimestri, quindi giustamente c'era il trimestre invernale, il trimestre autunnale, il trimestre estivo. Uh, ogni trimestre aveva una settimana di vacanza che uh, solitamente era prima degli esami di metà trimestre, che erano principalmente gli esami più importanti, cioè almeno c'era una grossa percentuale. Quell'esame uh, se non sapete di cosa sto parlando andate a vedere magari il video che magari vi lascerò linkato qua sopra. Di, uh, per, ho parlato di come funziona l'università uh, quindi questa cosa era molto utile perché potevi studiare una settimana tutta per studiare, stare chiuso in casa, in pigiama bere un botto di caffè, mangiare schifezze e studiare per poter passare i tuoi esami uh, uh. Uh, quindi è molto bello perché qua uh, non ci sono tante feste cioè nel senso tante feste tipo in Italia c'è sempre questa mania di fare ponte su ogni cosa, c'è ponte, ponte, ponte, qua non ce ne sono così tante, nel senso che sì c'è il Natale ma in realtà il trimestre eh, autunnale finisce prima di Natale, quindi tu eh, durante, le, durante il Natale puoi riposarti e goderti veramente il Natale, cosa che in Italia non succedeva perché gli esami erano a gennaio. Ok, um, un'altra cosa per quanto riguarda lo studio era, sono le biblioteche, le biblioteche qua sono il paradiso in terra, sono bellissime, hai un sacco di spazio, hai un sacco di prese per il tuo computer quindi non devi picchiare una persona perché sta occupando 50 prese, <ride> true story, Ehm. Um, Uh, ci sono anche dei computer a tua disposizione, quindi, se per caso non hai il tuo computer, l'hai ubliato, l'hai dimenticato, uh, eccetera, eccetera, puoi utilizzare i computer a disposizione. Che nella mia biblioteca erano tipo una cosa come una ventina di computer. Quindi, insomma, avevi un sacco, c'erano anche i computer enormi quelli della Mac tipo enormi. Eh, che io usavo solo perché solo perché volevo le cose grandi. <ride> birichina uh, Bene allora. Um... Quindi le, biblioteche... quindi le biblioteche erano veramente una cosa bellissima la mia biblioteca di... dell'università era bellissima, era tutta in vetro uh, quindi avevo anche un bellissimo paesaggio quindi tu studiavi e intanto guardavi fuori e dicevi guarda che bel tempo, guarda che bel, che bel mondo là fuori mentre io sono qua a studiare Woohoo! e ovviamente c'erano anche le macchinette del caffè vicine a te e piene di schifezze che potevi mangiare mentre stavi studiando aveva i tunnel, quindi tu ti potevi spostare da una parte all'altra, grazie ai tunnel. Questo era principalmente fatto per l'inverno quindi quando morivi di freddo e non volevi camminare fuori perché uh, il mio campus universitario era enorme ma proprio enorme enorme enorme uh, e era in pendenza perché Sherbrooke era una città sulle colline, tipo Heidi uh, quindi uh, se non volevi tipo morire durante l'inverno perché dovevi salire e c'era l'inverno che ti spingeva cosa che a me succedeva spesso perché io sono una piuma um, era meglio se prendevi i tunnel quando ho imparato a usarli è stata veramente la migliore cosa della mia vita un'altra cosa è la mensa le mensa universitarie sono fantastiche io vi dirò non ho mai usato la mensa più di tanto perché uh, i primi tre mesi abitavo... Uh, troppo lontano dall'università, ma comunque, uh, e non avevo lezioni il primo trimestre, tipo che andavano a rovinarmi il mio pranzo, diciamo, avevo lezione super presto, avevo lezioni tipo tardi, al pomeriggio. Um, diciamo che una cosa non faiga dell'università canadese è il fatto che puoi avere lezioni anche tardissimo, tipo l'ultima lezione che puoi avere è tipo dalle 7 alle 10, che non è una cosa divertente, non mi è mai capitato, il più tardi che io ho fatto è stato dalle 5 alle 8, e non è stato divertente perché io... Cioè, dormivo, ormai basta, cioè, il mio cervello dopo le 6 non funziona. Infatti io sono una persona più mattiniera che, che notturna. Quindi, eh, diciamo che eh, non ho mai avuto bisogno della mensa, perché dopo il primo trimestre universitario mi sono proprio spostato, ho traslocato vicino all'università, quindi praticamente camminavo, se volevo pranzare potevo andarmene a casa direttamente, o mi portavo direttamente il cibo da casa, ogni tanto mi capitava di comprarmi il sushi. Era buono, um, quindi sì, però la mensa era veramente buona, non costava troppo, avevi un sacco di scelta, un sacco, un sacco di scelta ed era molto, molto grande la mensa, quindi potevi mangiare dove cacchio ti pareva quando faceva bello era anche bello andare fuori perché c'erano le panchine, vicino ai laghetti insomma era molto bello D'estate quando arrivava l'estate era pazzesco la gente usciva fuori proprio come gli orsi cioè i canadesi diventano degli orsi non appena vedono un raggio di sole in primavera pure io vabbè ma poi ogni facoltà perché come gente del campus era molto grande quindi se tu eri nella tua facoltà ad avere lezioni tipo ero nella mia facoltà di lettere avevo lezioni là, avevo una mia mensa che era più piccola rispetto alla mensa principale perché se avete visto il tour del campus che ho fatto tipo un anno fa, ve lo lascio linkato, uh, capirete che è molto grande, quindi giustamente per arrivare alla mensa uh, principale per certe facoltà era più lontano, per me non era così lontano, però per certe facoltà era molto più lontano rispetto a me tipo con la di scienza, era tipo il culo, <ride> cioè nel video non si vede neanche uh, quindi uh, ogni facoltà aveva la sua propria mensa, uh, quindi se avevi fame potevi andare là, uh, si vendeva un botto di caffè quindi gli studenti andano avanti a caffè, termos di caffè, vi dirò, io quando, prima di essere in Canada non ero così tanto caffinomane, uh, poi ho iniziato a bere un po' di caffè, non perché mi facesse qualcosa, perché io se voglio essere sveglia, se voglio avere energia, bevo la Red Bull. Adesso la gente, sentirò la gente in sottofondo Che schifo Sì lo so Però se io voglio veramente tenermi sveglia durante la notte Ho bisogno della Red Bull Ma anche quella forse mi fa addormentare Perché cioè, crollo dal sonno a prescindere Perché sono vecchia Però il caffè me non fa niente Il caffè è diventato ormai tipo un puro piacere um, Quindi non eh, Lo bevo perché mi piace Quando ero studente lo bevevo perché faceva a <ride> Sì Andare in giro con la tazzina Il tuo termos di caffè la, la, la. Ecco sì no proprio la la la ma vabbè oggi la mia telecamera non vuole collaborare co co co collaborare e quindi si sta spegnendo uh, boh vabbè quindi finiamo il video qua perché già è venuto forse troppo lungo quindi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo in un prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate di queste cose faighe che magari non sono poi così faighe come pensavo uh, e fatemi sapere se magari alcune di queste cose esistono nella vostra università perché io come ho già detto andavo in una scuola Molto sfigata. Sì, la mia università faceva che caricchezza. Vabbè, quindi. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!